Oggi è giovedì, uno degli appuntamenti del giovedì è con informazione fiscale, con Rosi Delia, buongiorno! Eh, buongiorno a te Vicky e buongiorno a chi ci ascolta Allora cara Rosi, da fine febbraio è possibile fare richiesta del bonus asilo nido 2023 di questo eh, parleremo oggi, eh, si può fare presso il servizio online dell'Inps è possibile fare richiesta di questo bonus fino al 31 dicembre ovvero fino a quella data eh, si potrà richiedere il rimborso dei costi sostenuti per le rette o per l'assistenza domiciliare dei figli fino a tre anni. Raccontaci tutto. Sì, questo è uno dei pochi bonus, una delle poche misure sopravvissute all'assegno unico che come sappiamo da eh, marzo 2022 ha riunito una serie di strumenti a sostegno della genitorialità. Il bonus asilo nido segue un'altra logica ed è ancora possibile richiederlo quindi anche per le rette eh, pagate nel 2023, quindi eh, è possibile ottenere un contributo, un rimborso sì. fino a un massimo di eh, 3.000 euro per la frequenza di asili eh, nido pubblici e privati autorizzati, ma anche, come dicevi giustamente, può essere richiesto per l'assistenza eh, domiciliare in caso di gravi patologie croniche del bambino o della bambina. Quindi nel caso del, del bonus asilo nido in formula standard eh, si tratta di un rimborso delle rette che effettivamente vengono poi pagate eh, sulla base della prenotazione fatta in fase di domanda. Eh, nel caso dell'assistenza dell domiciliare eh, i genitori ottengono un contributo a sostegno delle spese sostenute in un'unica un soluzione. Sì. Um, quindi sono uh, le mamme e i papà che possono procedere con la eh, richiesta non ci sono limiti di reddito per eh, ottenere il bonus eh, asilo nido ma la condizione economica ha un impatto sul valore del beneficio che va da un minimo di 1500 euro a, ad un massimo di eh, 3000 euro eh, che ha un ISEE minorenni eh, che supera i 40.000 euro avrà diritto alla somma eh, più bassa, all'importo più basso Uh, gli altri requisiti da rispettare, oltre ovviamente all'essere genitori di uh, un bambino o una bambina fino ai tre anni, sono uh, requisiti di cittadinanza, ma il bonus è, è aperto anche a cittadini stranieri e uh, l'altro requisito della residenza, bisogna risiedere con eh, il figlio o la figlia che frequenta l'asilo nido. Eh, chi presenta la domanda inoltre deve sostenere il pagamento della, della retta, quindi è la stessa persona che poi deve eh, presentare la, la richiesta all'Inps per ottenere il, il beneficio fino a un massimo di 3.000 euro. È possibile presentare la domanda in due modi. Giustamente dicevi in apertura che da fine febbraio è stato aggiornato sì. il servizio online IMPS che eh, è possibile utilizzare fino alla scadenza del 31 dicembre 2023 ma eh, chi non, um, eh, non vuole procedere in prima persona può affidarsi anche ai patronati per, per la richiesta del bonus asilo nido. Il servizio online invece è accessibile con le canoniche credenziali quindi dalla, dal proprio computer è possibile accedere tramite carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi e tramite speed eh, come ormai insomma facciamo Abbiamo per, per l'accesso eh sì, sì, a tutti <ride> i portali istituzionali, queste chiavi aprono un po' tutte queste possibilità. Eh, bisogna ovviamente fornire alcuni dati in fase di domanda che riguardano la struttura frequentata dal bambino o dalla bambina, le mensilità che si intende eh, prenotare eh, e quindi eh, che saranno oggetto di pagamento da parte del genitore eh, e è, è possibile individuare anche le modalità per ottenere il, il pagamento, il rimborso. Un altro ehm, passaggio fondamentale è quello di avere a disposizione nel momento in cui si presenta la domanda il, pagamento, eh, la, diciamo, il documento che attesta il pagamento di almeno una mensilità o se è una, eh, diciamo, la frequenza è appena eh, cominciata o deve ancora cominciare l'iscrizione ehm, o l'inserimento in graduatoria, cioè una prova che certo. il bambino o la bambina frequenteranno nido eh, come dicevamo prima si tratta la domanda eh, per ottenere il bonus è una sorta di prenotazione delle risorse a disposizione per provare poi il pagamento il genitore dovrà ehm, eh, inoltrare all'Inps anche le, eh, le fatture, il, il documento che attesta il, il pagamento effettuato eh, c'è un tempo più lungo per questo, dobbiamo specificare, cioè fino al primo aprile di quest'anno è possibile inoltrare all'Inps le fatture relative al 2022, quindi all'anno scorso. Si avrà tempo invece fino a luglio 2024 per quella del 2023, quindi su, per questo ci possiamo preoccupare per, eh, su un periodo più lungo. Per ora è bene presentare domanda e certo. provare ad ottenere il bonus. Bene quindi ribadiamo da fine febbraio è possibile presentare domanda per ottenere questo eh, bonus asilo nido 2023 eh, è stato aggiornato infatti il servizio online attivo sul portale Inps la richiesta può essere fatta in autonomia online oppure ci si può recare a un patronato in quel caso Rosi bisogna portare con sé dei documenti particolari? I dati da, da, da uh, inserire in fase di domanda sono gli stessi, quindi mm -hmm. bisogna comunque avere a disposizione tutta la documentazione di cui abbiamo parlato, tutti i dati eh, rispetto alla struttura, rispetto alla, eh, a quante mensilità e, e avere le idee chiare ad esempio certo. su come si vuole ottenere il pagamento, bisogna fornire ovviamente agli addetti tutte, tutti gli strumenti e le informazioni utili per procedere con la richiesta al nostro Nome. Bene, allora ribadiamo anche che l'agevolazione consiste in un rimborso dei costi sostenuti per le rette o per l'assistenza domiciliare fino a massimo di 3.000 euro questo e molto altro nel sito informazionefiscale.it e Rosi Delia tornerà giovedì prossimo qui a 120 minuti grazie Rosi, buona giornata a te e la linea adesso va alla redazione per le news le ultime notizie di giornale radio la radio libera di informare restate con noi, ci risentiamo subito dopo qui a 120 minuti